Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di polpo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono acqua, polpo, aglio senza anima, prezzemolo, olio evo, succo di limone, sale, pepe e lattuga tagliata a pezzetti. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E il polpo ed azioniamo il bimbi per 45 minuti 100 gradi antiorario velocità soft Il polipo è cotto, trasferiamolo in un tagliere e tagliamolo a pezzetti e eliminiamo l'acqua di cottura. Abbiamo svuotato il boccale e tagliato il polipo a pezzetti, adesso pre prepariamo il condimento. Mettere nel boccale il prezzemolo e l'aglio senza anima e lo facciamo tritare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 Versare sul polipo. Aggiungere la lattuga. Ed amalgamare bene. Riporre in frigo per almeno due ore. Insalata di polpo Grazie e alla prossima ricetta!